Manca qualcosa? Le gombine del le giusto? Wow, le gombine del insieme, sono appena arrivate in edicola. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 5 pacchetti. Adesso, Adesso andiamo insieme a voi. Oh, abbiamo trovato Dominique in cartoni. È anche tutta glitterata, e vero? Fatti. Ma sono bellissime E invece Anastasia, tu cosa hai trovato? Apriamo? Anastasia? Ancora oh, Dominique bello. Fammela vedere Uh, due Dominique Anche ieri c'era dice la nanta Dominique Abbia... È vero perché Ieri ne abbiamo aperta una perché eravamo troppo curiose Queste sono... Il rilievo, guarda un po' Vanessa, lo vedi che ci sono le scritte e sono tutte in rilievo, in tridimensione sono, be guarda, vedete? sono bellissime, sono tutte gritterate Guardate anche i cuoricini sono in rilievo, bellissime Ah ancora Dominique, chissà perché avevo visto Eric, fammi vedere questo invece Dominique con tanti cuoricini vedo bene no sono cerchi sono cerchi sì, com'è strana questa gommina guarda passa, Vane! guardatela di lato si vede proprio un pezzettino in 3d ok ok detto, Ani Ani apri la tua Anni. vediamo chi c'è uh -huh. ma un Eric lo troviamo oh insieme Idi insieme insieme Eric e Dominique Fai vedere amore? Guardiamolo. C'è anche il loro gatto? No, non ci vedo una cippa oggi, eh? Eric e Dominic con i microfoni. Vediamo un po' la tridimensione di questa gommina. Ecco qua il microfono, si vede, e il rilievo, e anche i loro corpi. L'ultima gommina, e poi li andiamo a mettere sul nostro albero di Natale. Finalmente abbiamo trovato Eric con del cibo, i popcorn, bellissimo anche questo. Vero. andiamo a metterle sull'albero di Natale? Siamo pronte? Proviamo a vedere il nostro bellissimo albero con la faccina di Anastasia piccolina. Mm, sono piccola! Sei piccola, il disegnino di Vanessa per le feste dell'anno scorso uh -huh. e adesso mettiamo, mettiamo le gombine Allora, quella di rica dorminico la metto qua in cima. Oh, sotto la stella cometa, wow, bellissima! Sta benissimo! Anastasia, Anastasia dove mettiamo? Sì. La mettiamo qua sulla neve! Va bene! Mi avete anche la neve, vero? E Se... infatti è l'albero! E l'albero con della neve finta, vero? Sì. Eh? Adesso un'altra la metto in questa, la mettiamo qua. Che guarda Babbo Natale. Che va. Bene. Ciao Eric, mi raccomando, controlla tutta la situazione, eh? Mentre mangi tu tuoi popcorn, sei il solito mangione. Questa la mettiamo qua, vicino. A Gesù bambino. Wow, che meraviglia. Ah, Anastasia ha messo anche lei l'ultima, vicino a Gesù bambino, perché ha forma di cuoricino e protegge Gesù bambino. Va bene, bambine. Se non ce l'avete andate a comprarli e portateli a scuola che sono belli. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un pollice in su. Ciao! Ci vediamo al prossimo video! Buona